Ciao e benvenuto a questo studio biblico Hola e benvenuto a questo studio biblico in cui parleremo di, dei quattro segreti di cui abbiamo bisogno in cui de dei quattro segreti che necessitiamo per fare in modo che la nostra evangelizzazione sia efficace Para fare la nostra evangelizzazione sia efficace il primo segreto di cui parleremo il è come rompere il ghiaccio è come rompere il gelo il secondo segreto di cui parleremo il secondo segreto del, del che parleremo e cosa dobbiamo dire nell'evangelizzazione e che abbiamo che dire nell'evangelizzazione il terzo segreto di cui parleremo e il terzo segreto del che parleremo e di cosa non dobbiamo dire durante l'evangelizzazione? Es de qué no tenemos que decir durante l'evangelizzazione. È il quarto segreto di cui andremo a parlare. e per ultimo il quarto segreto de cui vamos a parlare è come terminare in maniera effettiva ed efficace la nostra evangelizzazione. Es como terminare in maniera effettiva y efficace nuestra evangelizazione. Iniziamo con il primo segreto. Empezamos con el primer segreto. Come rompere il ghiaccio? Come il Questo è il problema più grande che io personalmente ho affrontato nell'evangelizzazione. Nell Cammini per strada, por la calle, vedi delle persone. Vesplente. Come ti puoi avvicinare a quelle persone? Puoi a esa gente? Cosa puoi dirgli per iniziare a parlare di Gesù? Che puoi dire per iniziare a parlare di Gesù? Hai timore, hai paura? Hai miedo, temore. Come puoi entrare in un discorso, in una conversazione con queste persone? Come puoi entrare in un discorso, in una conversazione con queste persone? La risposta è molto semplice. La risposta è molto semplice. Devi trovare un metodo per rompere il ghiaccio. Chiaramente hai di trovare un metodo per rompere il ghiaccio. Il metodo non è eh, diretto. E il metodo non è diretto. Perché, se tu vai con un metodo diretto alle persone, perché se vai di maniera diretta alla gente, le persone ti rigetteranno. Perché oggi la maggior parte della gente non vuole parlare di Dio. Perché la maggior parte della gente oggi non vuole parlare di Dio. È stanca dei testimoni di Geova che vengono e bussano ai campanelli delle porte. È cansata dei testimoni di de Jehovah che sempre stanno toccando le porte. Allora devi trovare dei metodi originali e innovativi per attaccare le persone, per attaccare parola con la gente. trovare metodi originali e interattivi per parlare con la gente. Uno dei metodi che noi abbiamo trovato uno dei metodi che abbiamo incontrato che lo vedrai all'interno del video che abbiamo realizzato alla fine che lo vedrai al final nel video che abbiamo fatto che è qualcosa di molto prezioso precioso, perché ti mostra nella pratica reale cosa abbiamo fatto perché ti mostra nella pratica lo che abbiamo fatto noi abbiamo usato il metodo dell'intervista Abbiamo usato il metodo dell'intervista. Che cos'è questo metodo dell'intervista? Che è questo metodo dell'intervista? De de Consiste nell'avvicinarti alle persone e fargli delle domande come se stessi realizzando un test. E' acercarti a le persone e hacerle preguntas come se stessi realizzando un test. Noi abbiamo usato l'idea che va adesso tanto di moda? Nosotros hemos usato l'idea che ora sta yendo di moda che stiamo realizzando un esperimento, sociale. Che è un esperimento sociale e chiediamo alle persone anche se lo possiamo andare a registrare e pubblicarlo all'interno del eh, della nostra pagina YouTube e quindi questa cosa è simpatica, mm. la gente è contenta, sì sì sì, voglio partecipare voglio partecipare. Y gente, e questa cosa è molto simpatica, la gente vuole partecipare, dice sì sí, sì, sí, voglio partecipare Alcune persone dicono no, no, non voglio sapere niente e ti, ti ovviamente ti rigettano. Chiaramente ci persone che non vogliono sapere niente e ti dicono che no. Però soprattutto le persone che sono più giovani hanno questo desiderio, gli piace il poter apparire all'interno di YouTube. Le gusta tenere questo desiderio di apparire dentro di de YouTube. E quindi tu attraverso questa serie di domande che gli vai a fare, tu con queste domande che le harás? vai a rompere il ghiaccio il e piano piano piano piano entri nell'argomento di Dio e poco a poco vas entrando nell'argomento en di Dio e cerchi poi degli appigli per poter evangelizzare queste persone e poi trovi maneras di evangelizzare queste persone è una maniera molto efficace che abbiamo eh, usato. È una maniera molto efficace che abbiamo usato. E la, nella verità sono pochissime le persone che ci hanno rigettato. E realmente sono poche persone che ci hanno detto che no. La maggior parte delle persone sono pronte a poter parlare attraverso questo strumento. La maggior parte delle persone vogliono parlare attraverso questo strumento. Vediamo adesso il secondo segreto dell'evangelizzazione. Ora a ver il secondo segreto dell'evangelizzazione, ovvero cosa devo dire durante l'evangelizzazione. Cioè, che devo dire per l'evangelizzazione? La prima cosa è che devo cercare di dare soluzione ai loro problemi. La Lo prima è che devo dare soluzione ai loro problemi. Le persone non sono interessate alle cose religiose. Las no son a las cosas Le persone hanno soltanto dei problemi e stanno cercando una soluzione. Las y están buscando una per questo è inutile andare lì e parlare di cose religiose che loro neanche capiscono. Es inutile Ma io gli devo parlare che ho la soluzione per i loro problemi, perché Gesù ha dato la soluzione. Però io tengo che direle che tengo la soluzione a suoi problemi perché Gesù dio la soluzione. Tu non puoi pescare un pesce con una pizza. Tu non puoi pescare un pesce con una pizza. Gli devi dare l'esca di cui lui si nutre, il cibo di cui lui si nutre. Che esca darle il sebo che è se, del che si nutre. Per questo motivo devi trovare le cose di cui le persone hanno bisogno. Quale giusti riesci a incontrarlo che la gente necessita e mostrare che Gesù ha la soluzione per i problemi che loro stanno vivendo. E mostrarle che Gesù tiene la soluzione per i problemi che stanno affrontando. Un'altra cosa che devi fare è raccontare la tua esperienza personale. Perché mentre sulle idee loro possono avere idee contrarie. Perché sì, Tu credi in Dio e loro non ci credono. Tu credi in Dio no. Tu credi nei miracoli e loro non ci credono. Tu credi ma quando tu parli della tua esperienza personale, tu tu personal, loro non hanno nulla con cui eh, controbatterti, con cui eh, contrastarti. No para debatir, para contrastar. E le cose che tu devi dire que que decir, devono cercare di avvicinare le persone a Dio. Que Queste sono le cose che devi dire durante una evangelizzazione. Queste sono le cose che tienes di dire durante l'evangelizzazione. Andiamo adesso a vedere il terzo segreto dell'evangelizzazione. Ora vamos a vedere il terzo segreto dell'evangelizzazione. Che è quello che non dobbiamo dire. Che è che non tenemos che dire. Perché molte volte è più importante quello che non dobbiamo dire rispetto a quello che dobbiamo dire. Perché molte volte è più importante quello che non tenemos che dire rispetto a quello che, lo che, a lo che sì tenemos che dire. Diceva una persona quasi cento anni fa, D'Ale Carnage, che se vuoi prenderti il miele non devi dare i cacci all'alveare. Se miele non dare le patate all'alveare. Questo ha un significato, molto un significato molto profondo. Se tu vuoi portare le persone a Gesù, si quieres llevar la gente a Jesús, non in que loro e que loro no vayas de manera directa contra, ellos, contra lo que ellos creen o lo que defienden. No lo giudicare, no lo criticare, no lo attaccarlo. Non lo giuschies, non lo critiches, non lo attacchies. Non gli dire, ah, tu sei cattolico, vai all'inferno. Non gli dire, ah, tu sei cattolico, ti rasi all'inferno. Ah, questo ti succede perché credi in questi falsi eh, dei pagani. Ah, questo ti passa perché credi in Dio pagani pagano. Ravvediti, eh, fariseo. Arrepientate, fariseo. E cose simili a queste. E qualcosa Quando una persona si sente attaccata... Quando la persona si sente attaccata, la prima cosa che farà è cercherà di proteggersi. Quindi non ti ascolterà più. Ma alzerà dei muri davanti ai tuoi discorsi. E troverà una scusa per potersene andare. Sembra qualcosa di strano? Però questo forse è il punto più importante di tutto il discorso. Creo punto más importante del Cerca di capire le cose che non devi dire. Trata di entender lo che non tienes che dire. Perché noi non stiamo lì per offendere le persone. Non no no stiamo no. lì per <coughs> giudicare o condannare le persone. Non stiamo lì per giudicare o condannare le persone. Gesù è venuto nel mondo affinché il mondo fosse salvato. Gesù viene al mondo per che il mondo fosse salvato. E il nostro scopo è quello di cercare di farli avvicinare di più a Dio. Il nostro proposito è far che ellos si acerquino più a Dio. Non di mandarli all'inferno o con anatema, maledizione o cose del genere. E non mandarli all'inferno con maledizione e tal. Il quarto segreto il quarto segreto è come concludere per ottenere un risultato. È come terminare per avere un risultato. È molto bello parlare di Gesù. De È bello aver capito cosa dire e cosa non dire. È molto bello aver capito cosa dire e cosa non dire. È stupendo comprendere come rompere il ghiaccio. È bello vedere come rompere il hielo. Però questo non serve a nulla se non portiamo a casa un risultato. Però questo non serve a nulla se non otteniamo un risultato. Dobbiamo portare a conclusione l'evangelizzazione. E l'evangelizzazione poche volte porta alla conclusione una conversione diretta. E muy pocas veces l'evangelizzazione lleva a una conversión diretta. nel senso che non è che tu con una chiacchiera di 5 minuti riesci a portare una persona a convertirsi. O sea, che con una charla di 5 minuti casi nunca llevas una persona a convertirsi. Molti parano i cinque minuti e subito vogliono che la persona cambie vita, cambie religione, cambia tutto. Molto hagan por 5 minutos e già vogliono che la persona cambie sua vita, sua religione e tutto. E un po' come chiedere ad uno sconosciuto di sposarti. E' impedire ad uno sconosciuto di casarsi contigo. Immagina una persona che non ti conosce immaginate una persona che non ti conosce 5 minuti in un bar 5 minuti in un bar Vi bevete un caffè o bevete un caffè e all'improvviso dice vuoi sposarmi? e di repente vuoi sposarmi? chi pazzo può accettare una proposta del genere? chi lo accettare adesso? ora può capitare può passare però la, la regola normale non è questa però non suele passare così normalmente quello che succede è che l'evangelizzazione lo che è che l'evangelizzazione serve per costruire un ponte a qualcosa che deve continuare dopo. Il tuo obiettivo durante questa evangelizzazione, tu durante la evangelizzazione è trovare un'amicizia con questa persona. Estendere una con questa persona Costruire un ponte con questa persona Costruire un ponte con questa persona Riuscire ad avere il suo numero di telefono Tenere il suo numero di telefono Aggiungerlo ai tuoi amici Facebook a a amici Facebook O Instagram, TikTok tutti i vari mezzi sociali o Instagram, TikTok, lo, social, lo trovare eh, un appuntamento per la settimana dopo per prendersi un caffè insieme Incontrare una cita per la prossima settimana per prendere un caffè tutte le possibilità di cui tu hai eh, opportunità tutte le opportunità e possibilità per poter continuare questo discorso continuar quindi l'evangelizzazione da sé questa è la, la in sé. Sí. Deve avere quell'obiettivo di eh, creare una, una relazione con questa persona. Que una con persona. Una volta che tu hai questa relazione, una vez que te, tengas esta relación, tu coltivi questa amicizia, questo rapporto. A esta amistad, este e lì tu puoi entrare più in profondità con la parola di Dio e ir más en con la de Dios. lì ti puoi per esempio fare uno studio biblico a casa, Le un biblico en casa. lo puoi invitare ad una cellula o alla chiesa lo a una o a la iglesia. lì puoi iniziare un percorso più lungo ahí un percorso más largo. fino a portarlo ad una vera e reale conversione Hasta arrivare a una verdadera conversione. Quindi come concludere per ottenere un risultato? Esto, un Puoi dire di essere soddisfatto? Quando sei riuscito ad avere un contatto con questa persona. Cuando, uh, un con persona che non finisce in quel momento. Que no momento ma che continua con una, sino con una relazione. Quindi quando tu riesci ad avere questo. Per questo quando hai lavori questo. Allora puoi ritenerti soddisfatto. Allora uh, puoi stare soddisfatto. Puoi ritenere che hai realizzato un'evangelizzazione efficace. Puoi creare che esiste un'evangelizzazione efficace. E puoi iniziare con il passaggio successivo. E puoi iniziare con il prossimo passo. Che è quello di discepolare questa persona. Che que è il di discepolare questa persona. Questo è il punto centrale dell'evangelizzazione. Questo è es il punto centrale dell'evangelizzazione. Costruire dei ponti. Costruire Avere un contatto con questa persona. Tenere un contatto con questa persona. Realizzare una relazione. Avere una relazione. E continuare a seguire questa persona. E uh, continuare seguendo questa persona. Non è importante creare. far nascere un bambino. Non è importante far nascere un niño. Ma farlo crescere, farlo sviluppare, farlo diventare grande. Sino hacerlo crecer, desarrollar, hacerlo volver adulto. Quindi l'Evangelizzazione ha questo scopo come di un bambino che è nato. Así que l'Evangelizzazione tiene el propósito como de un niño que nació. Come un inizio. Come un inizio. Però non deve finire lì. Però non deve terminare terminarla Deve continuare. Tiene che que seguirla. Questa è un'Evangelizzazione efficace. Esta es una efficace. Allora, prima domanda, credete nell'esistenza di Dio? Allora, la prima domanda è, credete nell'esistenza di Dio? Sí. Pedro sì? Allora, Pedro. di Massimo o meno? Mas o meno? io sí. credo che esiste, però non credo no che abbia eh, no. creato tutto. Non credo che abbia? che abbia creato tutto. Ah, che abbia creato tutto, ok. Fate parte di qualche gruppo religioso, come cattolico? ortodosso, che cosa diceva? Fatis parte a qualche gruppo religioso come cattolico, evangelico o testigo di Jehovah? No, no, no. Quali problemi state affrontando nella vita di oggi? Quali problemi state affrontando nella vostra vita? Per esempio problemi familiari? con problemi familiari? Sì. Problemi di finanza? Problemi di finanza? Problemi di salute fisica leggeri, come dolore di spalla, di testa, qualcos'altro? Uh, problemi di salute fisica leggeri come dolore di cabeza, spalla vale. Problemi di salute pesanti? Alguni sono più pesanti come leucemia o cancro. No, no, no, no. Vale. Non Problemi eh, psicologici come depressione, ansietà, non dormire la notte? Problemi eh, psicologici come sì. depressione, non dormire la notte? Non dorme la notte? No, psicologico. Sì. Depression, depressione? Sì, è corretto. Difficile, okay. ok. Quindi assumendo che Dio esiste. Así que, que existe, e che veramente ti può aiutare. E che realmente ti può aiutare. La Bibbia dice, la dice che ci sono dei segnali, dei segni che accompagnano coloro che hanno creduto. Che hai segni che accompagnano se creano e che quindi la preghiera di coloro che, che pregano può essere efficace. E noi stiamo facendo questo, questo test per verificare che quello che dice la Bibbia è giusto. E, para que è e quindi possiamo adesso pregare per i problemi che voi state avendo e verifichiamo se questi problemi hanno un miglioramento? Okay. Okay. Okay. ok, quindi iniziamo a fregare. Pedro tiene problemi con la famiglia? Pedro tiene problemi con familia. famiglia. Sí. Qual è il problema? Qual è il problema? Pues a ver... Il problema che tengo è che... Non so come dicerlo. No, no, no, no. No, no, no, no, bueno, Creo, giro, no. algo <laughs> <no>, general, no, no, no. No, perché... Famiglia, genitori? Continuo. No, no, padre. no non de caso quando E quindi, quindi non sei cresciuto con i genitori? Sì e ti non cresiste con tuo padre? Eh, basicamente no. E questo ti ha causato una sofferenza che ti fa prima? Questo fa una sofferenza che ti ha sempre. dentro. Questo oh, fa il io. con un no, Ah, sì. Al principio sì, e poi io... E... Ok, pregheriamo adesso per te. Bene, vale, andiamo a cercare per te. Posso voler toccare con, la... con la mano? Signore, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, io ti prego che tu possa benedire la vita di Pietro, ti pido che bendigas la vita di Pietro, che gli possa dare la gioia nel cuore, che dà il gozo nel suo cuore, che possa rimuovere questa sofferenza che Pietro ha dentro il suo cuore, che possa evitare questa sofferenza che Pietro ha dentro il cuore, che si porta da quando era più ragazzo, che si lleva da che era macchino, Signore, tu dici che se anche il padre e la madre ci abbandonano, no? Signore, tu dici in tua parola che se anche i nostri padri ci abbandonarono tu non ci abbandonerai mai tu nunca ci abbandonai e quindi io ti prego che tu possa manifestarti alla vita di Pedro e che ora che puoi manifestarsi alla vita di Pedro e fargli vedere che realmente tu lo ami e sei Dio e mostrarle che realmente lo amas e che eri Dio grazie Spirito Santo grazie Spirito Santo nel nome di Gesù e nel nome di Gesù Amen. come ti senti? come ti senti? No. ¿Eso qué? Me alegro. César. César? El problema de... uh, allí, conmigo. Esa, es... no. Uh, la de sí. la salud psicológica para él. Ah, familia también. Si, sí. sí. con sí. ¿quieres contar algo Si, ¿quieres contarlo? No, yo realmente... Bueno, es que no, no en verdad no tengo ningún problema. Yo no había hecho que hiciese. Yo creo que es el día. Ah, ok. Y vale. eh, Juan Carlos. Per questi problemi psicologici. Ora proviamo psicologici. Possiamo pregare questo. Eh... Potremmo orare eh? orar sì, per te? Possiamo orare per te? Sì. Noi vorremmo. Signore, grazie per la vita di, di Juan Carlos. Signore, grazie per la vita di Juan Carlos. Signore, tu hai amato tanto le nostre vite. Signore, tu hai amato tanto le nostre vite. Molte volte eh, il diavolo ci vuole fare credere che noi siamo nati per caso e che non serviamo a niente. Però noi sappiamo che tu ci hai amato di un amore grande. Però sappiamo che Perché sei morto sulla croce per i nostri peccati. ti Io voglio comandare ad ogni spirito di depressione e di oppressione. di lasciare la vita di Juan Carlos in questo momento nel nome di Gesù. Di lasciare la di Juan Carlos nel nome di Gesù. Che tu possa manifestare il tuo amore nella sua vita. Che tu amore. E che lui possa essere dignito di te. E possa essere di te. lo dire grazie Signore. Come ti senti? Non? Come ti senti? Meglio. Bene. Il fatto è che molte volte il diavolo nella cerca di distruggere quelle che sono le nostre il che molte volte il diavolo tratta di distruggere la nostra vita però quello che Gesù è venuto a fare però che Gesù, a fare... Infatti, allora, perché... <ride> che Gesù è venuto a fare quello che Gesù è venuto a fare è apprendere le cose che erano perdute nel mondo è che era nel mondo per salvarlo per salvarlo per dare uno scopo alla nostra vita, per avere un proposito nella nostra vita. Noi viviamo su questa terra con uno scopo. Siamo qui in questa terra per algo. E lo scopo non è nascere, crescere, andare a lavorare, fare i figli e poi morire. Il nostro proposito non è nascer, crescere e lavorare, fare i figli e morire. Ma dobbiamo avere un proposito più alto. Sino Noi dobbiamo sapere avere un proposito più grande. Il proposito più grande è per un piano enorme. Sì, il proposito più grande è per un piano enorme e Lo vediamo oggi no? nella società. Lo la stiamo portando le mascherine perché c'è una, una pandemia. Il mondo sta pieno di problemi ecologici. El mundo está de oggi vedevo un video di un mare in Uzbekistan. Oggi il video di un mare in... In, Uzbekistan. in Uzbekistan. Che si è praticamente prosciugato. Sí, e questo ci fa capire che stiamo veramente arrivando ad un tempo in cui tutto quello che conosciamo sta finendo. Y esto nos hace que un todo lo que e tutto tutto questo già era scritto nella Bibbia più di 2000 anni fa. E Gesù come è andato via dovrà ritornare. E ci sarà alla fine un grande giudizio. Tutti quelli che hanno fatto queste cose malvagie saranno condannati. Tutti che seguono queste cose malanno a essere condannati. Però quando noi seguiamo veramente la, la, Gesù, siamo veramente la vita. Però quando veramente seguiamo Gesù, la vita. Questo ci dà gioia al nostro cuore. Io prima potevo avere tutto. Io antes potevo tener tutto. Ero imprenditore. Era un imprenditore. Tenevo i soldi. Tenevo molto dinero. Tenevo fidanzata. Che adesso è mia, mia moglie. Non mi mancava niente. Non mi faltava nada. Però quando la sera mettevo la testa sul cuscino. Però quando la notte ponevo la mia cabeza e l'almoada. La io dentro mi sentivo molto. Mi e non capivo che cosa c'era che non andava. E non intendivo che aveva che non stava bene. Fino a quando non ho iniziato a seguire Gesù. Hasta che non empecé a sentirsi chiuso. E da quel momento la mia vita è iniziata a cambiare. E da quel momento mi viene in testa a cambiare. Quindi noi siamo qua girando, facendo questo testo. Perché sappiamo che Dio può veramente aiutare a cambiare la vita delle persone. Perché sappiamo che Dio realmente può cambiare la vita delle persone. Che cosa ne pensi, Juan Carlos? Che opinas di questo? Che sì, se tutti giriamo le nostre basi e confiamos in Dio. Cioè, tu immagini che tutto il mondo facesse le cose giuste secondo Dio. Immaginate se tutto il mondo facesse le cose corrette secondo te. Come sarebbe il mondo migliore? Come sarebbe il mondo migliore? Però noi sappiamo che purtroppo il mondo andrà sempre peggio. Sappiamo che il mondo sempre andrà peggio. Ma in mezzo a questo mondo che si va perdendo, coloro che decideranno di scegliere la via giusta risplenderanno con una luce fuori. E la luce sta dentro di noi e la, la luce sta dentro di noi sono E quindi stiamo girando per fare questo testo. Oggi però vogliamo anche capire eh, eh, se nelle prossime settimane ti sentirai meglio. Però anche sapere se la prossima settimana ti sentire meglio. Perché abbiamo fregato e quindi vogliamo vedere anche i risultati di qua. Perché non so e vogliamo vedere i risultati. Quindi non so quindi. Se, se potete lasciare i vostri numeri di telefono. Ah, se non volete fare i vostri numeri di telefono. Così vi contatteremo per sapere come state andando. Per contattarvi per sapere come state andando. Para sì. Poi se volete sapere qualcosa in più su Dio... Ah, se vuoi... e se volete sapere qualcosa su Dio... E possiamo anche lasciare il nostro numero così che ci potete chiamare. Non il nostro numero per che lo Eh? Sì, sì. Bene. Sì.